Cosa che ahimè non funziona nel tiro 3D, nel tiro 3D perché bisogna avere per forza una strategia, perché i tiri sono sempre diversi, non me la venite a contare, non può esistere il tiro sempre, se io, se io cambio sempre tutti i parametri non avrò mai un'informazione tale che mi permette di avere proprio eccezione su quello che sto facendo perché ho sempre parametri sempre diversi o ho, ho 100.000 posizioni e le, e, le fa, e le faccio 100 volte queste 100.000 posizioni allora poi il mio cervello si sì, più o meno tutte le posizioni me le dà però ci sono certi eh, tiri se io faccio una, un cinghiale vi faccio un esempio un cinghiale tutti lo conosciamo gruppo 1 ma me lo faccio costruire della metà tale quale e poi lo metto nel fogliame più o meno laggiù magari a 28 metri anziché a, 30, a 38 Nessuno lo prende, è impossibile, se non so prima che è stato fatto un cinghiale più piccolo, perché sono stato ingannato, sono stato ingannato ed è impossibile da prendere, mettiamo pure tutto l'istinto del mondo, se io non lo so non lo prenderò mai, perché il mio cervello è stato ingannato da un fattore estraneo alle mie conoscenze. Quindi io devo conoscere, io devo conoscere quello che sto facendo per poter integrare le mie conoscenze per ottenere la protezione. Ecco perché io dico che è enormemente importante che gli allenamenti vengano fatti a distanze conosciute, non a distanze sconosciute, come uno penserebbe. Faccio il giro, più giri campo faccio e più aumenta no non funziona ahimè oh, non funziona mm, non funziona E' molto più importante prima telemetrare o oh, o oh, quanto poi siete un pochino più bravi prima valutate perché anche il tiro istintivo deve valutare la distanza perché è una variabile e se io ho una variabile che conosco il mio cervello può dare, può dare più informazioni. Prima valuto, telemetro e solo dopo che conosco effettivamente la distanza la tiro. Quando sono sicuro della distanza. Perché è molto importante tirare conoscendo prima la distanza? Perché eh, non la conosco. Faccio centro. Che, che vantaggio ne ho avuto? Eh, ma se non so se ho fatto un errore non so, ho buttato giù il braccio ho ancorato malamente ho rilasciato prima oppure non faccio centro e dove è stato l'errore? nella valutazione o nel tiro? e allora non posso il mio cervello non può percepire contromisure per ovviare al tiro ma anche per migliorare il tiro io lo posso migliorare solo se so dove l'errore. Se non so dove l'errore, l'errore commesso non lo so, non lo potrò migliorare. Quindi, prima 34 metri, 28 metri se 3D. Tiro freccia alta: come mai freccia bassa? Come mai? Me lo chiedo, ne tiro, tiro un'altra facendo più attenzione. Se invece io non so la misura, tiro tante frecce divento un puntaspilli, ma non, non ho risolto i miei problemi tecnici. Ok, quindi mi raccomando, se volete aumentare le vostre performance e le, le, le vostre percezioni faranno sì che aumenteranno le vostre performance, è indispensabile allenarsi a distanze conosciute. Poi, per carità, ci sono le verifiche, no? Faccio il, il giro campo che non conosco, o la gara, non le conosco le distanze, e allora proverò, conterò i punti, proverò le distanze, proverò il mio tiro, e allora telemetrerò dopo. Prima valuto, tiro, e dopo telemetro. O tiro, tiro, tiro, poi telemetro. Devo capire poi l'errore che ho commesso. Però l'allenamento si fa solo a distanza conosciuta, è molto importante. Ritorniamo a... Ritorniamo a niente, parliamo di tecnica. Che sono? A questo punto allora un buon sistema sarebbe mettersi in piano con la telecamera per vedere se uno è da solo, no? se si è in due, filmarsi uno con l'altro per vedere se uno che difetti fa le eh, distanze stabilite sì, certo certo è molto importante ma adesso però adesso mettiamo un punto su qual è la tecnica di tiro okay. la tecnica di tiro tenete presente un fattore molto importante lo faccio che dirlo subito ehm... molto spesso anzi non molto spesso praticamente sempre visto che venite dal dell'arceria tradizionale molto spesso eh, si dice che non ci si debba fermare in ancoraggio ok non si sente questo no? questo una cosa che ho sentito più dire che mi, mi sono dovuto cervellare per capire cioè, cervellare il cataranta no, si sì, si sì, ancoraggio zero no, una volta raggiunto l'ancoraggio sì. una volta raggiunti i contatti si deve mollare immediatamente la freccia e mi sono scervellato del perché del perché che poi del perché l'ho chiesto a Donadoni no? perché lui conosceva Giuseppe Senti molto, eh. visto che è il nipote del perché Giuseppe Senti ha scritto nel, nella sua live nella del decalogo del perfetto tiratore istintivo del perché eh, all'ancoraggio bisogna mollare immediatamente la presa perché il buon eh, beh, parliamo anche di anni pionieristici bisogna, bisogna entrare anche nel personaggio nel momento storico e eh, nel fatto che ehm, a quel tempo c'erano tantissimi tiratori di carabina, quindi c'erano tantissime società di tiro a segno, e eh, tutti volevano utilizzare l'arco un po' come si utilizzava la carabina. E lui aveva voluto mettere questo punto fermo sul fatto che non si doveva collimare, perché collimare era male e aveva scoperto. Molto, molto prima che eh, effettivamente si perdevano tutte le catene cinetiche muscolari trattenendo 50 o 60 libbre in questo modo qua e tutto era assolutamente finito quindi per mettere un punto fermo era molto più utile non fermarsi all'ancoraggio perché non fermarsi all'ancoraggio? perché se non ci fermiamo all'ancoraggio noi abbiamo un'azione dinamica lineare un'azione dinamica lineare in cui spinta e trazione una volta raggiunto la, stessa, eh, la, la, la giusta eh, energia elastica potenziale che ci serve, quindi la stessa freccia dopo freccia, l'abbiamo in modo lineare, non abbiamo una risultante angolare, non ce l'abbiamo perché è come tirare un giavellotto, come tirare una pietra, come tirare una freccetta facendo questo gesto qua con tantissime libre non potevo permettermi di fermarmi in ancoraggio non potevo assolutamente farlo se lo facevo era un grossissimo disturbo quindi era molto ero molto più facilitato ad avere una tecnica di questo genere con molte libre Ovviamente l'arceria moderna è andata avanti, i sistemi si sono evoluti, fisiatri o comunque eh, esperti in scienze motorie non solo d'Italia de ma del mondo hanno eh, analizzato il tiro con l'arco e i muscoli preposti per ottenere dei risultati ottimali addirittura con l'elettromiografia quindi inserendo sonde all'interno de della muscolatura per capire cosa succedeva ai muscoli e quali erano le condizioni ottimali per ottenere ehm, questa, questa famosa spinta sul, su, sul piano verticale questa espansione sul piano verticale è logico che con tante libere gi giustamente un tiro fluido dinamico come si usa dire è necessario perché è molto difficile fermarsi in ancoraggio e attuare adesso vediamo cosa cosa si deve attuare cosa si deve attuare è molto più difficile è molto meglio fare così con l'avvento di delle tecniche appropriate cade anche il, il mito di avere molte libre, visto che i materiali si sono evoluti, di avere molte libre a disposizione. Quindi la possibilità di attuare una tecnica più corretta che permette freccia dopo freccia di avere più precisione. Adesso stiamo parlando di tecnica, poi vediamo che strategia adottare eventualmente. Quindi i materiali sono evoluti, una volta i lomboi, gli archi direzionali erano fatti solo di legno e sapete come funziona il flettente, no? Uno si comprime, l'altro si espande e quindi sono solo le facce che sono delle molle perché questa interna si comprime, questa si espande e quindi non sono altro che una molla. Quindi dipende moltissimo dal materiale di costruzione. Da gli strati di materiale di costruzione, che sono praticamente un'alchimia di ogni costruttore di archi, da che, quanti strati, che tipo di materiale, indipendentemente dal centrale che legno o schiuma o quant'altro viene messo adesso, non ha molta importanza sulla, sul, sul feteglio, ma sono gli strati esterni e che tipo, e che, che tipo di spessore gli strati esterni hanno ad esempio il carbonio ma anche non è proprio necessario il carbonio anche altri materiali molto sottili permettono di avere costanza freccia per freccia di, di avere precisione nel nel, nel tiro perché no, come se avessimo una pallottola ma ogni pallottola ha un grammo in meno di, di polvere random le pallotte non vanno tutte nello stesso punto perché hanno meno propulsione, hanno propulsione continuamente diversa. La stessa cosa vale per i flettenti. Quindi un arco fatto bene tira 34 libere la freccia e 34 anche la successiva e così via per tutte le frecce, indipendentemente dal clima, indipendentemente dall'umidità, indipendentemente da un sacco di fattori una, un lombò che costa 80 euro, eh, un tiro lo farà a 40 libre, un tiro a 38, un tiro a 42 e se piove 20, 22. Ahimè, è così.